so che siete, mi dicevano, tra i più veloci, anzi i più veloci di Roma complimenti più efficienti sì. più efficienti sì. eccoci tre ore di incontro, sindaca Sì, oggi abbiamo visto tra le varie cose direi l'aspetto più importante che è il PUA, il piano di utilizzo degli arenili che è praticamente quasi pronto e quindi a breve sarà poi votato e finalmente Avremo lo strumento giuridico che consente di rimettere ordine in tutto il litorale, in tutto quello che è il mare di Roma. Insomma, gli abitanti lo aspettavano da tempo, l'amministrazione ci si è dedicata in maniera molto serrata, bisogna fare ordine, bisogna riportare la legalità e mi sembra che già su tutta la zona del litorale, insomma, per quello che ho visto, è un piano ambizioso, molto bello e ci siamo.